Salve a tutti, qua siamo nel sito Copernicus, vi è questa risorsa molto interessante che è possibile scaricare in un GIS desktop attraverso il servizio VMS. e quindi bisogna uh, Andare in QGIS e configurare il servizio VMS questo è il VCS il servizio VMS attraverso i link eccetera eccetera un metodo più rapido che ha che mi ha appena accennato Salvatore La Rosa è quello di utilizzare le librerie GDAL e attraverso questo semplice scriptino che vedete qua GDAL, Translate, eccetera, eccetera. Qua c'è tutto il link. HTTP, Copernicus, eccetera, eccetera. Come vedete qua. Quindi questo qua io lo copio per intero. Copia. Poi, nel desktop, da qualche parte, mi, mi crea una cartella. Io ho creato. la cartella si chiama Pampine. All'interno ho, ho creato un collegamento alla shell di OSG for, eh, OSG for Windows. Questa è la shell. Quindi avvio la shell e qua incollo lo schippettino di poco fa. Faccio invio ed ecco qua mi crea questi tre file che sono qua. A me in particolare interessa il primo. Questo file qua XML lo posso utilizzare come se fosse un raster in QGIS. Quindi vedete qua lo prendo, lo trascino all'interno di QGIS. E magicamente ecco qua la risorsa. Eccola qua. Queste sono le magie della libreria GDAL. Bellissimo. Ciao e alla prossima.